Gruppo, ciao la Dickens! La ciao, benvenuto fra noi! Accogliamo tutti i Dickens! Ciao, ciao Dickens! Prego, prego, Sì, vedi di, di, di a ah, me Preferisci partire tu a raccontare la tua esperienza o no preferisci che siano gli altri a farlo? Mm. Preferisci so. che siano gli altri um, Ragazzi qualcuno vuole cominciare? Io, io posso? Prego, Karen. Ok, ciao a tutti, io sono Karen e sono Facebook dipendente Sono almeno due settimane che non entro su Facebook uh, è tutto il mio Ah, Karen, credo che ti devo spostare nel gruppo di Farmville! Cosa? No, mi piace e condivido troppo questo gruppo! Anzi, mi proporrei come amministratrice! Vabbè, vabbè, portatela via, per favore! Portatela via! No, no, Cosa? No, no, no, no! Fuck it, Ti amo! Ciao, sono Marco e sono Twitter dipendente! Sono... due settimane che non twitto nulla! No, Marco, no! Metti via quel telefono! Ma i miei follower se saranno in pena! Loro mi seguono, capisci? Siete in pena per me, è vero? Fermatelo! Disinstallate l'app! No! Ciao, sono Martina, Instagram dipendente. O almeno così dicono. Io qui non volevo nemmeno venirci, mi hanno costretta. Martina, scusami, ma... Mh, hai postato una foto di Dick con effetto seppia scrivendo un nuovo arrivato? Veramente effetto nube antica? A me piace un sacco. Lin Martina! Oh. È l'ora della merenda! Oh! È l'ora della merenda! Ok, non salvi più! <susse> io, io non volevo ordinare quel kebab, davvero! E che, che il tasto riordina, è sempre lì, e tu clicchi e ti torna il nuovo tutto, è tutto troppo facile, ti, ti torna il kebab! Ok Cristoforo, tutto... <susse> quanto tempo è che non ordini su clic e mangia? Di chi è la quattro stagioni? Che cosa ho fatto? <ride> Ma dico, voi avete mai provato a ricevere un pacco di Amazon così elegante, così profumato? Io non riesco proprio a restare senza attendere un pacco di Amazon! Ok Emanuele, quanti pacchi di Amazon ricevi di solito? Ma... due! Ah beh, ok! Al giorno! Buongiorno, la consegna per Karen Bauer. Bugiardo! Ciao ragazze! oggi faremo un trucco glamour per la serata con gli amici Marianna, quante volte te lo devo dire, tu non sei Clio Makeup Se vuoi parlare con me, lascia un video di risposta qua sotto e non là sopra Toglietele la telecamera Salve youtuber, sei benvenuti a una nuova recensione Corona di Sbaroschi made in China. 12,50€ per la Instagram dipendente, chi offre di più? Andrea, quella roba non è tua. Tu hai già venduto tutto ciò che era il tuo possesso mesi fa! Feedback negativo per la coordinatrice scorretta, questo maiale è così crudo, che posso ancora sentirgli cantare a matata. Vuoi che muoio? Vuoi che muoio? L'orgasmo di un suino, chiamato comunemente maiale o porco, ha una durata di 30 minuti e è impossibile leccarsi i gomiti. E una mucca può salire le scale ma non scenderle. E per creare un momento di imbarazzo bastano 4 secondi di silenzio. Ora dona il tuo 5 per 1000 a Wikipedia. Ora veniamo a te, Dickens. Ah, Dick per gli amici. Ah, ok, Dick. Allora, dici un po'. Quali sono i tuoi problemi? Cosa ti ha spinto a venire qua tra di noi? Eh, sono dipendente dallo porno online. Ok, Dick, grazie per il tuo contributo. E <ride> Io che credevo che giocasse a tennis. Dipendenza da internet. Scena 1, take 1. Ciao. No, no, no, no, no, no, no. <ride> Ho perso la passione di Cristo. Ciao. <ride> Perché? No, <ride> Fermatelo Disinstallate da Din din, Marlina, è, è l'ora della merenda È l'ora della merenda no, no, no, no, no. Benvenuti a una nuova recensione <ride> Vogliamo il Esatto! Bugiardo Bugiardo It's over.